oggi andiamo in guerra arriva del garda tutte full è una pronta eh quasi questa è la piazzettina quella quella aggiustata sistemata vabbè ah per forza beh bel posticino direi sì, sai chi c'è? Che dire, bella strada. Sì, sì, secondo me. Sono le sale, le sale. Appena fatto colazione, si è mangiato. Eccoci a punta l'arici. Adesso scendiamo qua giusto? Credo di no. Andiamo a vedere questo posto. Piace, eh? Ecco arriva del carta posticino più isolato puntalari c'era giù, noi siamo scappati su questa semipunta <ride> più solitaria, più selvaggia. Adesso cargo lo facciamo scendere da qua. Passo rocchetta, puliti fuori belli dentro il lago di cardo un po' il life motive di giornata andiamo a esplorare qui cosa c'è vediamo com'è ok grazie la linea alta per lui Un po' inaspettata Questa è quella che ha fatto in salita Andrea? Oh. <ride> diciamo che come stare avanti bello consumatino Vabbè, grazie uh, Mamma mia, mamma mia Bravo, bravi Mamma mia Bravissimo Che fargaccia Che fa gaccio, bravo Signori ah. Attenzione, sei già a momento incastro scusate non ti interna Andrea sono dran passare la testa stavo perdendo il telefono che non era una bella cosa da farsi e questo Gianluca si sarebbe divertito a passo sentiero eh sembra un bel e che è ui? radicioso Skinny, guardalo, signori, per skinny degli dei... Ma è meglio andare dentro, eh? e eh, vabbè... Io sento carga secca alle mie spalle, ho una paura. Eh, te l'ho detto che non devi venire lì. Ah, ecco perché tu sei... La tecnica. Sono scusa. le mosse. Op, op. <ride> ho anche la pianta. Bravo ok, eh, io non sono capace. Ophra Adesso Della arberadina là Tronchetto in mezzo o per cazzo? Porca miseria Guarda Grate Ah io qua non lo so se lo faccio Io forse non lo faccio questo Esatto Vediamo un po' com'è Castrato lì, ok, si fa. Grazie Grazie Vabbè. Andiamo a vedere questa trottina Eh, spaccadino, eh tutto? Beh, non, non, è, è complicato molto. complicato? Qua, adesso. Solo di qua, eh si sì, sa, esatto, si va. sì. mm. è abbastanza rognoso. Eh, ok, devi andare dritto sulla rocca. Eh, eh un ma... un po proprio. Cioè, cioè non mi fido di andare qua, capito? Yeah, beh qua ovvia si passa sulla pietra. Dai, dove vuoi passare se no? Eh, inizio a, a accusare. Passaggio del tubo, più che della trota! Si sì, si sì, passa lì, dai! Ok, faccio vedere Sì! Passaggio iper difficile! se lo segui lo fai ma guardalo che linea aggressiva linea cattiva vai Massimo attenzione grande Massimo super skinny signori arriva Andrea grande signori Andrea lì da cattivissima Che cattiveria Ok, vediamo se lo chiudiamo questo passaggino della trota Ah, oh, si chiude Ah, era una cagata <ride> Sembrava molto peggio c'è tanto grip qua quindi andata! fatto la sua linea, eh! C'è il tratto più pericoloso di tutto il giro. Cercare di attraversare la strada è un punto.